Bene, è il momento di chiamare sul palco la prossima speaker, che è Alessia Pandolfi. Buongiorno Eccoci. Alessia e benvenuta Camp. Grazie. Ci parli di, mi piace il taglio del tuo talk, perché la sostenibilità è un qualcosa che si, eh, preferibilmente, diciamo non, non andiamo in rincorsa, ma funziona meglio se la prepariamo dall'inizio. Quindi tu ci parli di una fase importante che è quella dell'inizio dell di una relazione con i clienti, perché sia preferibilmente più sostenibile nel medio e lungo termine. Quindi esatto, che sia più sostenibile e più felice. Ti lascio molto volentieri il palco e buon talk. Grazie. Bene, eccomi. Allora, per chi non mi conosce, brevemente mi presento. Io ragazzi non ho slides, vado a braccio, ho solo delle note, quindi per, perdonatemi se magari ogni tanto mi dilungo su qualcosa. Um, io sono una tech expert, um, lavoro con coach e consulenti che lavorano online, ma che hanno dei grossi problemi, grossi ostacoli con il mondo digitale. E in particolare mi occupo di alleggerire il loro lavoro, aiutarli a fargli delle scelte informate sugli strumenti digitali giusti per i loro obiettivi, budget, competenze. E parliamo di strumenti come email marketing, corsi online, procedure di onboarding, offboarding, che è proprio l'argomento di oggi. Prima di però dirvi no, cosa sono queste procedure di onboarding, eh, onboarding vi voglio raccontare una storiella. Um, appena trasferita qui in Finlandia, eh, appena aperta la partita IVA, non avevo network, non avevo no, un, un, un, un gruppo che mi sostenesse, che, con cui potessi fare un po' di brainstorming, da cui potessi imparare. Felicissima, quando arrivava un nuovo cliente, una nuova cliente, ero felicissima, gioiosa, sprizzavo gioia da tutti i pori e... Um, non avevo ancora sviluppato un sistema um, per portare no, un possibile cliente da questo stato allo stato di cliente. E quindi cosa ho fatto? Con una particolare persona um, ho iniziato uh, a lavorare sul suo progetto nonostante um, lei non aveva effettivamente firmato il contratto. Io avevo visto che lei aveva visualizzato il contratto ma non... Eh, non l'aveva firmato, eh, però io mi sono fidata, ok? Io mi sono fidata, ero felice di questo progetto, mi piaceva, eh, e sono andata avanti comunque. Com'è andata? Non è andata bene. <ride> Il titolo di questa talk è Costruire relazioni con, felici con non boarding, e vi posso dire che non è andata bene. Uh, perché ci sono stati dei fraintendimenti, perché lei non aveva firmato il contratto, quindi l'aveva scorso, gli aveva dato una letta, ma non l'aveva firmato. Quindi non si ricordava dei passaggi, uh, ci cioè sono stati molti fraintendimenti. Questo per dire che non è stata una relazione felice, non è stata una collaborazione facile, anzi, anzi. E... Um, So che comunque questa è una cosa anche abbastanza comune, cioè può essere capitata a chiunque, magari non aver fatto attenzione alla firma di un preventivo, alla firma di un contratto, magari aver iniziato a lavorare prima che la fattura fosse saldata, cioè ag agli inizi può essere capitato a tutti, ok? Quindi è da qua che voglio partire con l'argomento della mia talk, cioè costruire relazioni felici con l'onboarding dei clienti. Um, Intanto andiamo a vedere le parole chiave di questo talk. Um, l'onboarding, che cos'è l'onboarding? Allora, l'onboarding è um, quella fase, che purtroppo non esiste una parola in italiano, ma è quella fase in cui uh, una persona passa dallo status di possibile cliente allo status di cliente. Quindi tutti quei passaggi che noi e uh, noi professionisti e il possibile la possibile cliente devono fare per diventare un nostro cliente. Quindi è una procedura, ok? Procedura chiamata anche SOP, Standard Operating Procedure, flusso di lavoro, chiamiamola come vogliamo, che cos'è? È una lista di step, di passaggi da fare per raggiungere un certo obiettivo. Possono essere liste, possono essere checklist create dentro Trello, dentro Asana, dentro il tuo task manager, ehm, possono essere video tutorial. Ok? Quindi sono fondamentalmente dei passaggi che noi dobbiamo fare, noi professionisti dobbiamo fare, dobbiamo seguire per raggiungere un certo obiettivo. L'onboarding, l'offboarding, la pubblicazione di una newsletter, di un articolo del blog, la programmazione di, di un video su YouTube, qualsiasi cosa. Ok? Sono dei passaggi. Sono dinamiche, sono in continua evoluzione, esattamente come è in continua evoluzione il nostro business. Il nostro modello di business cambia e di conseguenza anche le procedure. I nostri flussi di lavoro cambiano. È così, deve essere così, necessariamente. E, io lo so, ragazzi, che... Questo non sembra l'argomento più sexy del mondo, diciamocelo, perché è così. È così, cioè effettivamente succede anche a me, no? Quando io penso, ah oh, ok, devo rivedere un attimo la procedura di onboarding perché ho fatto dei cambiamenti magari con un certo software, uso un'altra applicazione per gestire, non lo so, le firme dei contratti. Quindi devo andare a, vedere, a rivedere la procedura di onboarding. Cioè non è la primissima priorità, quindi mettiamoci il cuore in pace eh, di sviluppare le priorità. Le procedure, le SOP del nostro, della nostra attività, non è l'argomento più sexy del mondo, però c'è il risvolto della medaglia. Perché usare dei flussi di lavoro, soprattutto nella fase iniziale della collaborazione, nella fase dell'onboarding? Perché ci servono per creare delle relazioni felici con i nostri clienti? Mh, esempio numero uno, non ci perdiamo i pezzi strada, per strada, Prendiamo l'esempio di nuovo che vi ho fatto all'inizio. Eh, io, quando ho iniziato quella collaborazione, non mi sono assicurata che il contratto venisse effettivamente firmato. Quindi mi sono son persa un pezzo di strada. Cioè, sono partita a lavorare su quel progetto eh, senza assicurarmi che la mia cliente avesse effettivamente compreso tutto ciò che il, che il contratto includeva, tutto ciò che eh, rientrava nel nostro progetto progetto. ma qui ad esempio può essere anche um, se ci pensiamo no, che altri pezzi ci possiamo perdere per strada mettiamo che mh, abbiamo un volume di richieste abbastanza sostanzioso eh, però magari a livello personale è un periodo impegnativo magari ci stiamo trasferendo, no? stiamo facendo un trasloco, che ne so e avere una procedura ti permette di seguire tutti i passaggi che devi fare e non svegliarti tra una settimana e dire «Madonna, non ho spedito a ah, quel, quel possibile cliente il preventivo, questo ancora l'aspetta e una settimana e passa che eh, gliel'ho promesso e ancora non glielo ho mandato». Anche questo è successo a tutti, è successo anche a me. Punto numero due. Eh, siamo più organizzati, siamo più organizzati noi professionisti, quindi questo ci rende più ehm, fiduciosi, ci, ci, no, Insomma, ha un effetto eh, molto positivo il sentirci più organizzate. Ma non è solo questo. Il fatto che noi siamo più organizzati ha un'influenza diretta nella percezione, nell'esperienza clienti. Anche qua c'è un esempio interessante. L'anno scorso mi sono sposata, ho scelto eh, la fotografa, per me era la mia primissima scelta. Io volevo lavorare solo con lei. Mi sono trovata molto bene, anche perché comunque lei aveva già lavorato con altre mie amiche, altre, altre persone che conosco, quindi sapevo, mi fidavo di lei. Però, dopo il matrimonio, le informazioni su quando, io avrei le quando avrei ricevuto le foto, come le avrei ricevute, quando fare il pagamento, avevo pagato la caparra, ma non il pagamento finale. C'erano delle indicazioni vaghe nel contratto, ma io non... non insomma, le informazioni erano un po'... Mh, un po' vaghe e, comunque io sarei poi partita per andare una settimana in Sicilia poi dall'Italia, siccome sono scusate in Italia sarei dovuta tornare in Finlandia e, quindi insomma, è un periodo un po' movimentato e io avrei preferito avere il, tutte le informazioni di che cosa succede dopo in modo da stare tranquilla e sapere che ok questo giorno qui farò il pagamento eccetera eccetera quindi qua, questa cosa qua per quanto non abbia avuto un impatto così negativo però mi ha lasciato un po' così, cioè son mi sono sentita un po' abbandonata a me stessa, ok? E quindi questo ha avuto un impatto diretto nella mia esperienza come cliente. Ultimo punto, importantissimo, ehm, è più facile delegare, è più facile automatizzare, se noi abbiamo la lista di tutti i passaggi che dobbiamo seguire dalla A alla Z per trasformare il possibile cliente in un cliente. Prendiamo l'esempio della lamentela più grande di quando si lavora con un assistente virtuale è ah, non, questa cosa della delega non ha funzionato perché la persona ha fatto tutto di testa sua e, e non ha fatto le cose come volevo io. Ok. C'è stata una comunicazione efficace, sono state impostate, settate delle aspettative chiare. È stata creata una procedura, un flusso di lavoro che l'assistente virtuale potesse seguire per raggiungere il risultato come vuoi tu, professionista? Quindi anche in questo caso avere delle procedure Soprattutto le procedure di onboarding, perché poi se le carichi in un task manager, eh, in un project manager, puoi anche assegnare a diverse persone chi si occuperà di cosa. ok? Quindi è più facile delegare, è più facile automatizzare. Esempio di una procedura di onboarding. E una cosa che voglio chiarire è che le nostre procedure sono uniche per noi, noi intese come professionisti, professioniste, ma anche che per il nostro modello di business. Perché, come ho detto prima, cambia il modello di business, devono necessariamente, di solito, cambiare anche le procedure. Ok? L'esempio di una procedura di onboarding può essere un visitatore al sito compila il modulo di richiesta informazioni a cui io, professionista, faccio seguire una mail dove fornisco delle informazioni di base, invito a eh, prenotare una sessione conoscitiva mandando il mio link a Calendly Um, faccio seguire una mail di promemoria 24 ore prima della sessione conoscitiva dopo la sessione mando una mail ricapitolativa di quello che abbiamo parlato preparo il preventivo, preparo la, fattu la fattura, preparo il contratto eccetera eccetera quindi questo in, in linea generale è mh, quello che mh, include una strategia di onboarding on semplice, semplice a livello di strumenti che cosa possiamo usare? Dipende, dipende dalla complessità delle procedure, dipende anche dalla variabilità. Cioè, è una procedura standard, è sempre quella, oppure devi creare dei preventivi personalizzati per eh, le persone, eh, per, per i tuoi possibili clienti. Anche questo ha un impatto nella scelta degli strumenti che vuoi usare. Strumenti semplici possono essere Calendly, quindi uno strumento che ti permette che permetta a, eh, potenziale cliente al cliente di prenotare una sessione, una consulenza con te in maniera facile e veloce quindi Calendly, un book like a boss, Acuity un modulo di raccolta dati una, un Google Forms, un Typeform eh, ce ne sono tantissimi. anche il modulo di contatto del sito Paypal, Stripe, fatture in cloud fattura 24 per la fatturazione eh, Signaturely, oppure c'è HelloSign, PandaDoc per la firma dei contratti e dei preventivi. Altrimenti, un, un altro strumento che io amo tantissimo si chiama Dubsado, che è una piattaforma all-in-one e ha senso quando hai magari un volume di richieste abbastanza sostanzioso, um, quindi molte richieste, perché DabSado ti permette di automatizzare e comunque strutturare delle procedure di onboarding oppure di offboarding um, in maniera automatizzata ma mantenendo un certo livello molto importante di personalizzazione ok quindi automatizzato non significa che è il bot che manda le risposte default uguali per tutti top Sado ci permette di personalizzare um, con le indicazioni, con il nome, l'indirizzo email, il, il cognome, eccetera, eccetera, della persona che ci contatta. Um, Un'altra cosa importante è, quando noi um, pensiamo alle procedure della nostra attività, soprattutto quando pensiamo alle procedure di onboarding, questo è importantissimo, um, non andiamo a memoria, cioè, se tu adesso vuoi creare le tue procedure di onboarding, non è che ti metti lì e dici «Ah, allora, questa persona quella per, se, potenziale cliente, prima va lì, poi va là, poi fa questo, poi mi manda quello». No, così non funziona, così ci perdiamo i pezzi per strada. E lo so, per esperienza. Ok, Quindi, creare le tue procedure, qual è il modo migliore? È farlo, pre, fai finta di essere un potenziale cliente e segui tutti i passaggi. Oppure, anche meglio, vai su Zoom, vai su Skype con un amico, con un collega, e l'altra persona fa finta di essere un potenziale cliente, si, testa, si testano tutti i passaggi della procedura e tu ti prendi nota dei vari passaggi, in modo che sia più semplice anche per te andare a vedere che cosa è necessario, andare a vedere che cosa invece può essere automatizzato, che cosa è di troppo, e di conseguenza av avrai poi una strategia, di una, una procedura di onboarding basata su un'esperienza concreta, un'esperienza reale. E qui ragazzi chiudo perché vi sa che sono arrivata ormai a circa 15 minuti. E questo è un argomento vastissimo, potrei parlarvene per ore. E quindi se avete domande, se volete fare un po' di brainstorming, poi ne parliamo magari nella, um, nella Network Corner. Eh, quindi grazie. Eh, grazie, grazie Alessia. <ride> sì, certo. Dopo a metà, uh, do, dopo il prossimo intervento e anche alla fine di questa mattina ci sono le, le stanze, le sessioni di chiacchiere, quella tequila a colazione e il co la coffee room uh, che, in cui possiamo appunto continuare la conversazione su questi temi. Io volevo, tu hai citato diversi strumenti, Alessia. Quindi io uh, ti chiederei uh, poi di farci un elenco, così sì, eh, nei prossimi volentieri. giorni pubblicheremo i video di tutti i talk, aggiungiamo anche un elenco, molti io li conosco già, ad esempio Calendly per me è un salvavita, assolutamente. Sì, è un mai più senza, è vero. È vero. <ride> mai più senza, io non rinuncerei mai. Eh, ma ce ne sono anche molti altri insomma, che hai citato e che sono davvero estremamente utili. Quindi, pur senza diventare schiavi degli strumenti, eh, io ricordo certo. quando più di dieci anni fa stessi sopravvivere alle informazioni su internet, un libro sull'Information Overload, eh, una delle raccomandazioni che davo era: non stiamo a perdere tutto il nostro tempo a provare uno strumento dopo l'altro. Quando troviamo quel sequel essenziale che, che funziona per noi. Eh, insomma, basta, eh, non esatto. è il nostro lavoro, a meno che di lavoro non facciamo le recensioni di tool, eh, insomma, sì. facciamo il nostro esatto. lavoro. Esatto. Ti ringrazio Alessia. Grazie a voi, a dopo. E alla prossima. <ride>